Sembra che stiamo storti. No. Perché? Vedi, altri il telefonino. Storta. Sentiamo che cosa ci dicono. Ecco, sì, sì, no. Tienilo così, dai. Tienilo così, non fa niente. Tienilo così. Stava storto. Ok, ok. Sì, sì, sì, sì. Ok. Ciao a tutti! Sì, sì, sì. Aspettiamo? Aspettiamo un po'? Fateci sapere se per favore mi mettete in piedi <ride> o mi mettete stesa. No, non ci può tenere, la No, perché è sicuramente il terreno. Mi resta, non ci può. Sì. Ciao, ciao! Ciao Marilena! Ciao, la zia Franca, ok ci siamo, dai. possiamo iniziare? Dobbiamo svelare, il... eh già l'ho scritto. scritto, eh sì, sì. quindi avevo detto che non ve lo dicevo invece poi l'ho messo nel post e adesso lo sapete. Che cosa poteva essere se non il timballo, le altre pietanze che voi avete nominato non sono tipiche di conversano, il timballo invece sì, nelle mie ricerche questa pietanza è difficile, non, non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho trovata solo a Conversano. Quindi è di Conversano. Ecco perché è l'unico paese in cui fanno il timballo così come lo facciamo noi, con tutti questi ingredienti che adesso vi mostrerò. Ok? Quindi era, era facile da capire che era il timballo, perché è quello è eh, che si fa solo a Conversano. Allora. Grazie Domiziano, grazie! Ok, allora iniziamo. Innanzitutto, che cos'è il timballo? È una pasta al forno che viene cotta, eh, io la cuocerò sempre nel tegame di terracotta, però voi potete cuocerla nel tegame che avete a disposizione. È formata da diversi strati di pasta con tantissimi ingredienti, quindi per quelli a dieta non è per voi... <ride> anche se voi voglio dire un pezzettino dovete mangiare non è che vi dovete mangiare tutta la, la chiella quindi invece di fare, invece porzione, di fare il bis non fare fai il, il doppio eh, che poi quelli che stanno per rinventa dietro sono quelli che no madonna è poco però si mangiano pure le gambe del tavolo fra parentesi quindi allora quali sono gli ingredienti la tagliatella che io già ho sbollentato e parzialmente condito con un po di ragù poi il ragù fatto con pezzi di carne intera, cotta, io sempre nella terra cotta, e ora vi dirò come lo faccio io il ragù. Io non vi sto dicendo come si fa il ragù, perché ogni casa ha la sua ricetta. Io vi sto dicendo come io faccio il ragù e come lo faccio la mia nonna. Quindi, io lo faccio così, voi naturalmente se siete abituati a farlo in un'altra maniera, continuate a farlo nella vostra maniera, io non vi devo insegnare a voi come fare il ragù, io sto solamente rispolverando i ricordi e basta non è un insegnamento Alla prossima lezione ok il ragù le polpettine di carne che stanno qui che come vedete devono essere piccole piccole ciao mamma la carne sfilacciata la mozzarella sfilacciata il formaggio grattugiato la mortadella quindi pochissime calorie niente di grave leggero, leggero una cosa light anche se poi dalle ricette della tradizione non, non possiamo pretendere light perché light non c'è niente della tradizione ora come iniziamo come ho fatto il ragù che cosa, io che cosa sono favoretti e pure chiedono nel light ma che c'è l'olio eh, quindi eh, io come faccio il ragù io Metto l'olio in un tegame di terracotta, lo faccio riscaldare leggermente, aggiungo i pezzi di carne, io non aggiungo né cipolla né sedere né carota, aggiungo solamente delle foglie di alloro, lo faccio rosolare per bene, non aggiungo né sale né pepe all'inizio, niente, lo faccio rosolare per bene poi lo sfumo con il vino bianco. Quando il vino bianco è ben, è ben sfumato, che al, al naso non si sente più l'odore dell'alcol aggiungo la passata di pomodoro e così abbiamo fatto il ragù poi le polpettine io le polpettine le faccio senza uova perché non mi piace l'odore dell'uovo nella pasta però voi se siete abituati a mettere le uova fate come volete, non lo ripeto più ognuno ha la sua ricetta e non significa che io perché la sto dicendo qui su facebook la mia è migliore delle vostre no, ognuno ha la sua tranquilli, quindi queste sono le mie polpettine ho fatto con carne, formaggio, prezzemolo, sale e paper la ricetta comunque nel link per chi la volesse leggere la carne sfilacciata e poi la mortadella e la pasta la pasta deve essere cotta al dentissimo come vedete appena appena si piega questa naturalmente è stata un 5 minuti qui nella coppa un po' ha continuato a cuocere non è proprio al dente al dente ma deve essere proprio mia nonna diceva appena si afferba l'acqua Dopo che la pasta, la pasta deve essere cruda. Quindi, ora iniziamo a formare gli strati della nostra, del nostro timballo. Dimmi, tu mi devi dire qualcosa? Posso andare? Ok. Iniziamo aggiungendo la salsa del ragù sotto alla nostra, al nostro tegame io ho messo la salsa ora alla pasta che cosa aggiungiamo il formaggio ci sono dei pezzi di formaggio intero va bene un po di formaggio per condirla un po già all'inizio tipo triple formaggio io sto usando il parmigiano voi utilizzate quello che volete Ora, questa qui, siccome noi faremo due strati, dividiamola idealmente in due, così. E ne prendiamo metà. E andiamo a formare il primo strato, così. Mi raccomando, la pasta non deve essere abbondante, altrimenti poi nella cottura aumenterà di volume e andremo a ottenere una tiella veramente troppo piena. Allora, questa qui è metà più o meno della pasta che io ho bollito. Ora, chi lo sa come si chiamano gli, non lo dire, come si chiamano gli strati di pasta in dialetto? almeno io parlo come li richiamava mia nonna, eh? ok ho preso metà della pasta che avevo condito, Su. chi l'ha scritto? nessuno, l'hai detto tu, e portato di non dirlo, ma che ti hai non lo sa so nessuno, ho portato di non dirlo, Vabbè. allora, uh, quindi ora abbiamo messo la pasta andiamo a mettere le polpettine le polpettine come tutto in questo piatto devono essere abbondanti perché ogni pezzo deve avere tutto quindi non non pensate alle calorie non pensate a niente non vi preoccupate una volta ogni tanto si mangia questa pasta non si mangia sempre Allora, dopo delle polpettine andiamo con la carne sfilacciata ora io non la sto mettendo con le mani perché sennò mi sporco tutte le mani e poi devo andare sempre a lavarmele perché è una cosa che non sopporto Mettiamo la carne sfilacciata, questi sono i pezzi dell'ago che ho sfilacciato e ho condito solamente con un po' di sugo in più e basta. Che tipo di carne è questa? Uh, aspetta che non mi ricordo il nome, come ti ho detto stamattina, Ma certo, eh, credo che sia proprio quello, sì. Ok, abbiamo messo questo, lascia stare, non ti preoccupare. Ora mettiamo la mozzarella. Anche la mozzarella è stata sfilacciata. sono costretta a usare le mani perché prendere la mozzarella veramente con la forchetta è assurdo ora che cosa si mette ancora un po di formaggio non ne sto mettendo assai eh se vedete bene non è tantissimo poi ognuno fa come crede questa eh, la mangeremo noi, quindi tranquilli. Mettiamo un po' di sugo, così. Potete dire sono fritte? Sì, fritte, rigorosamente fritte. La tradizione vuole rigorosamente fritte, però nessuno vi vede a casa vostra se le cuocete nel forno, e nessuno vi dice niente le potete cuocere nel forno tranquillamente, alzate il forno al massimo della temperatura così poi non esce l'acqua di cottura della carne e quindi alzate il forno al massimo della temperatura e mettete le polpettine in forno quando il forno è caldissimo. Così subito si sigillano e non esce tutto il gusto della carne, il sapore della carne. Mettiamo la carne, l'altro sugo e ora la mortadella la mortadella, non il prosciutto, la mortadella. Uno strato di mortadella? Sì, uno strato di mortadella. Un succo di mortadella. Ecco qua. E ora ricominciamo con la stessa cosa. Ora io ho preso un tegano troppo piccolo oggi, fa niente quindi andiamo a mettere la pasta l'altro strato l'ultimo la pasta che era rimasta nella ciotola così e aggiungiamo di nuovo tutto quello che abbiamo a disposizione quindi le polpettine Ne abbiamo già risposto? che tagliatelle vanno? Normali la tagliatella? non i tagliolini e nemmeno le pappardelle, proprio c'è scritto tagliatella sulla busta, non mi fate dire il nome della pasta, della marca della pasta per favore? C'è scritto proprio tagliatella. Non all'uovo. No, no, no, no, no. Almeno mia nonna non la utilizzava all'uovo. Voi poi siete liberi di fare come volete. quindi Normale, no. tagliatela sì, normale. Si la Secca. tagliatella normale. Secca. Se utilizzate la tagliatella all'uovo, che vi piace la tagliatella all'uovo e volete provare, dovete mettere molto più liquido perché altrimenti vi verrà asciutta. Non va bene, non va bene. No, non va bene e basta, non va bene e basta per me no ripeto, io dico, quello che ho visto fare io e come l'ho fatta l'ha fatta sempre mia nonna ognuno poi e ci siamo quasi abbondantissima proprio. e è finito tutto il condimento lo aggiungiamo qui e ci siamo bene, tutto è bene. Qualche finisce la mortadella. Non ci serve più, ci serve la mozzarella. Chiudiamo con la mozzarella. Anzi, prima il formaggio, non sciucco formaggio. almeno male che ti avevo detto, non lo dire. Figurati, se ti dicevo di non, ho detto loro anche. Dopo di te. Allora. No, no, no, no, non avevo capito, sentito. La mozzarella. Beh, basta, ciao. E poi veramente troppo. La mozzarella. E poi... Mimo, la farò a Washington. Ah. Però non c'hai né la taglia né la tagliatella. Nella taglia né la tagliatella. Vabbè, Riuscirò a te ti perdoniamo, la puoi fare. Le linguine. Le linguine, va bene, non fa niente, con quello che hai a disposizione. Però già che porti conversare a Washington, mm. hai fatto una focaccia che era pazzesca. Vedere la focaccia a Washington, basta. Allora, portate al presidente, sì. Là, sta il presidente Ma. No, non è buono, non è buono. Allora, no, no, no, cosa facciamo per terminare la pasta al forno? Il, ragù, il sugo del ragù. Quindi. Io il sugo, come vedete, l'ho diluito un po', non è denso come quando ha finito la cottura. Ho aggiunto un po' di acqua di cottura della pasta per renderlo un po' più fluido altrimenti diventa troppo denso poi cuocendo di nuovo nel forno come si fa a capire se il sugo che abbiamo messo è sufficiente? innanzitutto andate negli angoli a mettere il sugo perché è dove il sugo non arriva facilmente così come si fa a capire se è sufficiente? dobbiamo fare così come vedete non scuotere. si muove ancora ci vuole ancora scuotere e scuotere la tenda, ci vuole ancora un po' di sugo, soprattutto questo maschettolette eh, la maschettolette, non facciamo aspetta, tu quando è pronto Ah, avvisami no, a trampa, Al massimo posso portare le uova variate Io bravo, detto. bravo, bravo, niente a quello ok, facciamo così apriamo un po' la nostra pasta io vi sto facendo vedere tutto, tutto, tutto quello che faceva mia nonna. Tutto. Nonostante mi accusino di dire troppo. Ora è pronta, vedete? Si muove, è pronta. Cioè si, si muove, si muove, basta. Quello mi viene di dire, quello dico. Ora io devo pulire qui perché se no nella cottura questa cosa qui si brucia e mi dà fastidio. Quindi eccola qui, la pasta al forno. Pronta per essere cotta. Il timbano, Il timbano, vabbè, è sempre una pasta forte. Eh. Pronta per essere cotta. Il... Brava, il registro. No, no, sì, sì, ma, tipo cambi... di pasta. Eh? La pasta, che tipo di pasta? La tagliatella. Tagliatella. Fresca, secca l'uovo, semplice. Ma eh, ho detto adesso. Sì, la pasta secca, tagliatella non all'uovo. Non posso dire la marca della pasta, però c'è scritto proprio tagliatella. Se tu riprendi qui io vado a prendere il numero della tagliatella e eh, lo do, tu gira ti vedi là, sta scritto il numero della tagliatella, allora lo vedi? Sa quel coccomando? Vabbè, non me lo ricordo ora il numero. Oh, qualcuno faceva, però, lo faceva l'uovo. Però, devo ne dire, ne. dire, mia nonna faceva a volte anche paglie e fieno, che era buonissima, quindi sì. quella che era anche verde, verde. Già e verde, Già è verde, è quindi sì. sia quella che quella, però ripeto, questo è ciò che faceva mia nonna, eh. poi nelle case vostre io non so che cosa, mm. come cucinavate, io sto dicendo la ricetta di mia nonna. Questo è, ok? Vabbè, si può variare secondo sì, ora i lo propri gusti. Per quanto gusti? tempo in forno? Allora, uh, per cuocere la, la pasta al forno, io faccio, seguo lo stesso metodo che ho seguito per la T.L. patate seccozze, Cioè, metto un, un foglio di carta forno bagnato e strizzato bene, e poi un foglio di carta stagnola per far aderire bene la carta forno alla teglia. Questa a 200 gradi io la metterò al massimo perché il mio forno è il forno di barbie quindi eh, deve andare al massimo ora eh, la mettiamo al massimo dovrebbe stare una 50, 40 minuti circa è pronta quando vedete che il sugo non ce n'è più e la pasta è cotta e quindi togliete la carta forno e la carta stagnola e fate andare di grill per, per farla abbrustolire ok ora vediamo vedo subito il numero della pasta un attimo solo 91 io accendo il forno nel frattempo che me l'ho scordata 91 tagliatella 91 la pasta avete capito qual è la marca della pasta ok? non lo no, no, no, no, no. posso dire no. va bene? è pronta per essere cotta non c'è ha dato neanche un pacco di pasti No, che c'entra questo fatto? Eh, perché... Non, si perché si fare non possiamo caricare... No, no. Non possiamo caricare il video sì. su YouTube, solo per questo che non lo no. voglio dire. Vabbè. Non lo posso dire, perché se sentono il nome... No, allora abbiamo detto il numero è 90. 91. Eh, 91. 91. Tagliatella, sta scritto così. <ride> tagliatella. Tu. Tagliatella. Sta scritto tagliatella, numero 91. Eh, poi... 91. Se uno vuole ah, fare più piccola, più, più... Potete semplice, usare i tagliolini, più. se a voi vi piace. Questa è, io sto dicendo, la tradizione che ho visto fare a mia nonna. Poi ognuno deve adattare le ricette che legge al proprio gusto. Se a voi non piace il parmigiano, userete il grana. Se non vi piace, vi piace il sapore più forte, userete il okay. pecorino. Qualche variazione. Sì, qualche variazione pensate. la potete fare. Sì, io metterò al massimo della temperatura. Almeno finché non inizia a bollire. Quando inizierà a bollire, abbasserò un po' la temperatura. Solo perché il mio tegame è di terracotta ed è veramente spesso se non metto al massimo della temperatura stiamo bene tre ore per cuocere solo per quello va bene? grazie, scusa, è arrivata tardi la tagliatella, si sì, la tagliatella l'ho sbollentata giusto due minuti appena il nido si è disfatto io l'ho tolto dall'acqua e l'ho scolato e l'ho messo in una ciotola si, sì, appena sbollentata Dimmi, leggi tu i commenti? O li leggo io? E' eh. ah. quella... Eh. Eh. Scusami, la pasta è leggermente cotta, sì, l'ho detto adesso. La carne è... Ehm... La uh, cera eh, in dialetto, Rachel mi ricordo che diceva mia nonna almeno. Adesso mi ricordo basta passate il macellaio, la carne da sfilacciare, la, sfilacciare, la carne per, da, da, per, per, per, per la sfilacciare. gola sfilacciare. e lui vi saprà consigliare bene, tranquilli. Che più penso che ci siamo. No, se arrivata 91 sta scritto, non sta scritto 95 ok, comunque 91 cottura sopra e sotto sì, anche ventilato penso che abbiamo detto tutto ditemi voi se avete qualcos'altro che volete chiedermi grazie Lisa sì sì, è proprio lei ok, quindi ripetiamo un attimo che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto il timballo conversanese pietanza tipica delle feste conversanesi Natale, Pasqua, ma soprattutto la Madonna della Fonte almeno nei miei ricordi da bambina e nelle mie ricerche ho trovato che era il piatto tipico della Madonna della Fonte e infatti io mi ricordo che mia mamma si svegliava prestissimo il giorno della Madonna della Fonte faceva il ragù, faceva le polpettine preparava tutto, ma veramente presto cuoceva la pasta al forno, una volta cotta la avvolgeva in una tovaglia e poi in una coperta e la teneva da parte per mangiarla dopo la processione. Almeno questo è ciò che ho vissuto io, penso che è ciò che abbiate vissuto tutti quanti voi. Una volta che poi tornavamo dalla processione, festa grande, aprivamo questa tovaglia e voilà, usciva questa teglia enorme così di pasta al forno perché noi eravamo tantissimi e mangiavamo la pasta al forno e il piccolo particolare, io e le mie zie litigavamo per chi doveva prendere la pasta più, più bruciata, più cotta, più arrostita, più croccante e per questo per noi era già il massimo della gioia Per questioni speciali, le sì, feste importanti sì, sì. Eh, beh. mia nonna diciamo che veramente si prendeva cura di noi tramite queste cose Con quest cioè, così si prendeva cura di noi, ci dava veramente amore così, prendendosi cura di noi attraverso il cibo, ma non perché il cibo fosse tutto, ma perché tramite il cibo lei riusciva a farci capire quanto ci voleva bene, pensate un po' che eravamo 11, erano 11 figli, più due di ritorno, quindi io e mia sorella, lei se, qualcosa, se qualcuno di noi non mangiava quella pietanza, lei gliela cucinava a parte, Cucina una cosa diversa 11 e sì, due di ritorno. Sì, due mia, mia sorella E Quindi, Ecco, ora Cugino, ah va bene Ora, a Milano Il capocollo No, no, no, no, no In che senso il capocollo? Il capocollo per fare ragù? Scusate, ma io devo leggere i commenti qui perché eh, Non si vedono bene sul telefono Non lo so non hai è... Che cosa hai detto? Il capocollo? Per fare la V? Vabbè, poi ti rispondo. Ok, va bene. Dimmi, regista. Okay. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto? tutto? Sì. Va bene? Penso che ho detto tutto, quindi. Buona festa del primo maggio. Dimmi. Se vuoi ripeto, gli ingredienti? Ah, sì, allora, gli ingredienti sono la pasta sbollentata qualche minuto, le polpettine che io ho fatto solo, con quella ricetta è nel link in descrizione, le polpettine che io ho fatto solo carne, formaggio, prezzemolo, sale e pepe, io nelle polpettine non metto né le uova e nemmeno l'aglio, però è un gusto mio personale, voi potete fare come volete, poi la carne sfilacciata del ragù, le mozzarella, la mozzarella sfilacciata, il formaggio e la mortadella, questo è tutto, il primo strato è fatto di pasta. Dopo aggiungiamo le polpettine, la carne sfilacciata, le polpettine, la carne sfilacciata, il formaggio e poi copriamo con la mortadella. Poi di nuovo la pasta, poi le polpettine, la carne sfilacciata, il formaggio e la mozzarella. E poi concludiamo con il sugo finché la nostra teglia si muove. Dimmi. C'è cioè qualche nonno che non cucinava niente. <ride> eh? Qualche nonno che non preparava niente. Eh, vabbè, Dipende... uh, mia nonna, dip... no. Mia nonna... Dipende dalla nonna. Mia nonna era il top dei top su tutto. Quindi non... noi abbiamo mangiato di tutto da lei. Forse c'era qualche motivo particolare per cui non preparava niente. Non credo che non volesse preparare niente. Vabbè, non tutti li hanno nessuno. Vabbè, ci sono anche quelle che magari a cui non piace cucinare, dobbiamo mettere a conto pure questo, non è che a tutti quanti piace cucinare, eh? però io la faccio sempre bene, quanti ricordi che hai? Sì. Ok, ok, bene, abbiamo finito, quindi buon primo maggio a tutti e ciao. Quindi avete tutto il tempo per preparare sì, la domanda? Avete il tempo per preparare la domanda se volete. Cioè che non avesse avuto sì. okay. una madre, una nonna. Come Beh. fare? Vedete oh. il video. Beh. Ciao.